Ciao. allora benvenute come sempre nel mio bagno allora oggi volevo provare con voi questa maschera della Dr. Jart che si chiama Clearing Solution Ultrafine Microfiber Clearing Leak Mask ok allora è questa qua è un morodose, è una maschera intera in tessuto ovviamente e andiamo a leggere cosa dice dice di complesso correggi i difetti corregge e pulisce la pelle soggetta a imperfezioni maschera in tessuto e in microfibre ultra sottili. Mm, costituito da microfibre morbide più sottili di un capello, questa maschera sprigiona sontuosa, sontuosamente degli ingredienti pulenti e idratanti eh, essenziali per il regime di cura della pelle innovativa e efficace. Secondo me la traduzione è un po' assurda. Comunque, modo d'applicazione. Detergere il viso applicare il tonico staccare gettare la pellicola poi applicare la maschera sistemandola sul contorno occhi e labbra come sul contorno occhi e labbra si sì, deve avere buchi per gli occhi e per le labbra ok lasciare agire quanto tempo dai 10 ai 20 minuti, rimuovere la maschera e tamponare delicatamente sia la rimanente fino a completo assorbimento ok, la proviamo, non capivo le maschere allora, questa pezzo piena viene 5,90 5,90€, le maschere di tessuto io normalmente non sono una grande amante perché non riesco a fare niente, io normalmente metto le maschere, quelle che vanno poi a risciacquarsi e nel mentre faccio altre cose, con queste in tessuto Devo stare ferma, ma ho detto adesso vabbè, mi vado a rilassare un attimo, magari così sto eh, con la testa indietro e la proviamo. Prima di tutto ciò, io mi devo andare a struccare per applicare la maschera. Ma prima di andarmi a struccare, che se no tendo a farvi paura, direi di registrare anche la clip finale, così evito di spaventarvi. Quindi allora, adesso certo. direi di andarmi a struccare. Però prima raccolgo i capelli e poi mettiamo le mie meravigliose mollettine ok e adesso ci andiamo a struccare quindi cosanino struccante leggendo che dice di applicare il tonico quindi vado a risciacquare una volta che ti struccare risciacquo e applico il tonico come dicono loro faccio esattamente le cose che dicono loro vedete che dice che è una crema che va a, una maschera che va a togliere le imperfezioni e non spaventatevi da struccata ma sono nella fase preciclo e quindi alla faccia che ne ho di imperfezioni comunque sia ecco qua Ok, adesso andiamo a ad applicare il tonico. Io ovviamente uso un tonico senza alcol, eh, no, anzi uso l'acqua distillata alle rose <ride> direttamente. Allora, intanto che si asciuga, dice di lasciarla asciugare. Oh, lo rileggiamo. Eh, sistemandola? No. La teggi ha applicare il tonaco. Poi dice di staccare direttamente la pellicola e adesso andiamo a vederla comunque. Quindi adesso io chiudo tutti i miei barattolini, così evito che mi casca qualcosa conoscendomi. E andiamo ad aprire la maschera. Ok mi ero presa le forbici ma in questo caso non serve perché c'è l'apertura facilitata mi piace c'è sempre un sacco di prodotto all'interno andiamo a mescolarla un po' magari ne assorbe un po' di più effettivamente andava mescolata forse da chiusa in modo che tutto il prodotto perché c'è un sacco di prodotto dentro ma andando a mescolare si imbibisce di più la, la maschera in tessuto ok, pronti andiamo a prenderla fuori che comunque sia dove faccio vedere poi oh, adesso lo tengo bello dritto dice di togliere la pellicola Ah, ok quindi la parte da mettere sarà quella con la pellicola ecco qui togliamo la pellicola e andiamo a posizionarlo è super super super imbevuta mm. ma perché le fanno sempre così grandi? Allora, imbevuta e sotto imbevuta le fanno sempre talmente grandi che a me tendono sempre a cadere molto giù. Ok, contorno occhi è fatto, è fuori... Okay. allora sapete una cosa il prodotto in più che ce n'è un pochino appena appena io lo prendo ok spalmiamo eh. perché sicuramente non fa male Okay. anche qui ad esempio ne ho qualcuna imperfezioni e visto che iniziamo col periodo estivo che comunque con le maglie col sc collo scoperto meno imperfezioni ho e meglio è allora adesso io mi sciacquo le mani un secondo mettiamo via tutte le cose ok bene ecco vedete quello, quello che odio io stare un pochino a testa in giù si sta già staccando quindi devo stare proprio sdraiata o con la testa indietro perché stia ferma. Quindi adesso la rimettiamo ferma e poi dopo ci rivediamo tra 20 minuti. Ok, e ci vediamo. Ciao! Allora. Assaggiamo un po'. Non è che mi aspettassi chissà proprio quale miracolo. Ma mi sembra che è tutto esattamente come prima. Non so se per il futuro magari tende a... Eh, magari mentre monto il video ve lo dico, però per adesso vedo esattamente tutto come prima anzi ecco un pochino appiccicoso quindi adesso vado a sciacquarmi magari però mm, si sì, tende un po' ad avere idratato veramente però vedo le imperfezioni anche i punti neri che ci sono ancora le imperfezioni che ci sono ancora nessun miracolo evidente ovviamente per adesso queste maschere della Dr. adottorgiarti sinceramente allora, vediamo Tamponare delicatamente il siero rimanente fino a colpito assorbimento. Sì, è un po' appiccicoso veramente, quindi assorbimento... Mm. Adesso vado a sciacquarmi, però sinceramente non ho visto questo grandissimo miracolo, ecco. Speravo... non potevo pensare di meglio, però anche i pori li vedo ancora evidenti. Comunque adesso ci sciacquiamo. Magari mentre Anzi. monto ed edito il video vi faccio sapere bilanciamento, luci, wow, sembro gialla eh, comunque per adesso grandi grandi segni evidenti, non ne vedo quindi vi terrò aggiornate sicuramente anche su questo e, e niente Oh. è una maschera che ci sta però non ho visto non ho visto miracoli non ho visto miracoli, non ho visto neanche i riscontri, guarda, soprattutto sulle imperfezioni che ci sono ancora e sui punti neri che ci sono ancora quindi non ho, non ho capito cosa andava a combattere Corre corregge, e pulisce la pelle soggetta a imperfezioni. Ah, la va a pulire più pulita. Per adesso non noto questa grande pulizia. Sarà che sono abituate le maschere off che proprio tolgono tutto. Quindi, per adesso non ho notato questa grande pulizia. Vediamo con giorni se per caso noto la differenza ve lo scrivo sicuramente o ve lo dico in fase di editing mentre edito il video per il resto per adesso è così che comunque sia mh, è una maschera che sento la pelle mo morbida ecco morbida quello sì va bene allora per adesso giotto giarte non è proprio il massimo però sono maschere che 5,90 euro sinceramente preferirei altre maschere ad esempio quelle che si usano più volte che 5,90 euro le uso più volte però sicuramente hanno degli attivi diversi e comunque basta per adesso è inutile che continui ad andare avanti perché non vedo differenze nessuna se no che la pelle non mi tira una volta che lavata non mi tira non sento l'esigenza di andare a mettere la crema idratante ed è questa la differenza principale ma per il resto Mm, imperfezioni dei punti neri ehm, per no, non vedo questa grandissima differenza ed eh, vi aggiornerò, allora, magari solo in un piccolo di... aggiornamento perché sono passate qualche ora e non mi si è lucidata nonostante ci sia caldo fuori, quindi cioè, sento un qualcosa di differenza. Vedete, sono stata anche fuori un pochino perché sono rossina, ma non mi si è lucidata quindi davvero a pulito non mi si è lucidata non mi è comparsa in più quindi qualcosa è cambiato quindi per adesso direi ci siamo abbiamo. quindi abbiamo provato la maschera questa qui la Clearing Solution della Dr. Jard di cui parlano bene e io ero curiosissima di provarla fatemi sapere se vi è incuriosito questo prodotto se ne avete provate, se vi sono stata utile e soprattutto se volete altre tipologie di video in questo caso dove siete nel mio bagno e testiamo insieme dei prodotti um, queste maschere vengono 5,90€ l'una ma comunque sia sì, da farà con gli sconti questi sono scontabili quindi nel caso vi consiglio di acquistarla ciao. con lo sconto ciao, hey, sono qui, ciao